Le fa un inchino o le fa un applauso? Un applauso? Oh, esatto! No, no, no, no. no, ma di testa! Ad ma di testa? Chia, tutta sì, si ranocchia Sì, si ranocchia Sì, si Sotto sì, non... i piedi Eh? Eh? Eh? La seconda cosa, cos'hai detto? No, cos è detto, solo... no il massaggino No, il passaggino Il passaggino il eh, no. massaggino La prima Cos'è? È quello che ha detto lui, la prima È il massaggino Ma io il Massaggino tu, te... massaggino. Eh. massaggino rilassante, bravo! straordinariamente lungo a che domande facciamo noi? il tapiro è dotato di questo cosone straordinariamente lungo e a cui può ricorrere per fare cosa? da metterci i fianchi esatto signore giusto Dica stop. stop! Questo? Sì. Questo l'ero raddoppia sì. doppia! <susurra> Bro. Bro. <susurra> ah! Eh? 30.000 diventano 60.000! Sì, non è ancora sufficiente ma la scala è iniziata! Manarolo o piedarolo? Piedarolo! Piedarolo! No, ho sbagliato, no. ciao! Ecco, però.